Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un after patch per la base operativa per poter mettere la BMX in base operativa oppure poter fare un money glitch nella base operativa, allora fate bene attenzione ai due riquadri e guardate bene tutto quello che accade sia per il mio personaggio sia per l'altro personaggio ragazzi, quindi andiamo a vedere come si svolge il glitch innanzitutto invitate il vostro amico nella base operativa dopodiché andrete a salire sulla wenger e il vostro amico salirà insieme a voi sulla wenger e eh, sia voi che il vostro amico dovrete avere un'attività un un recente bella e pronta e preparata da usare al momento giusto quindi andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare quindi quando siamo tutti e due diciamo nel, nella venger, sia noi che il nostro amico ci, pre ci prepariamo l'attività recente e il nostro amico andrà a fare attività recente eh, andrà ad avviarla e si fermerà sulla schermata di esci mentre noi che cosa dovremmo fare ragazzi? anche noi ovviamente dovremmo avere pronta questa attività recente avviare eh, l'attività recente ma prima di fare questo che cosa dobbiamo fare? premiamo freccia destra in maniera tale da far comparire il menu mentre il nostro amico ragazzi è fermo nella schermata nera lui non deve fare altro deve rimanere fermo nella schermata nera quindi a questo punto noi andremo ad avviare il tutto spero di essermi spiegato bene quindi adesso andremo a fare il glitch e andremo a fare il tutto passo passo quindi andiamo a cercare un'attività recente e la teniamo pronta ragazzi ve lo sto spiegando proprio in maniera diciamo più elementare possibile in maniera tale che capiate allora per gli utenti di xbox one dovete farlo con la mira manuale ragazzi come si usa in tutti quanti i glitch questo glitch è buono sia per xbox one che per ps4 però per ps4 dobbiamo fare con l'attività recente invece xbox one dobbiamo fare con mira manuale quindi a questo punto quando abbiamo l'attività recente preparata andiamo sul menu dell'officina premiamo cerchio ci posizioniamo su esci dalla base operativa schiacciamo esci dalla base operativa subito dopo doppio tasto ps e andremo eh, a rimanere in schermata nera quando noi saremo in schermata nera il nostro amico dovrà cancellare il messaggio Dopodiché, noi avvieremo il lettore multimediale, qui ho fatto un po' di casino però comunque sia ho avviato il lettore multimediale ragazzi e eh, dopodiché torneremo in game quindi torniamo in game, il gioco ci dirà che è andato in sospensione e quindi ci caricherà una nuova sessione a questo punto il nostro amico che è in quella schermata andrà nel party, farà un giochiamo insieme e noi andremo ad entrare nel, nella sessione del nostro amico il nostro amico si troverà in una schermata buggata nel senso che comunque non potrà fare un cazzo è quella schermata che voi vedete in alto a destra cioè fermo all'interno della wenger senza poter fare nulla l'unica cosa che potrà fare è andare in party e fare un giochiamo insieme a questo punto ci arriva l'invito di giochiamo insieme accettiamo l'invito e ritorneremo in sessione attendiamo qualche attimo a me qui ci mette un pochino per caricare quindi ripeto ragazzi per gli utenti di xbox one fatelo con la mira manuale sia voi che state facendo il glitch sia il vostro amico che sta aiutandovi quindi in mira manuale andrà ad accettare il primo messaggio rimarrà fermo sul secondo dopodiché quando sarà ora lo cancellerà e la stessa cosa dovrete fare anche voi è semplicissimo sto carpendo questi attimi per, per spiegare più o meno come funziona su xbox one mentre che ci uniamo alla sessione a questo punto ci uniremo alla sessione ragazzi vi ho lasciato il video integrale lo so dura un pochino sinceramente non ho fatto molti tagli dura un botto dura 13 14 minuti ma non l'ho fatto per pubblicità assolutamente l'ho fatto per cercare di farvi capire bene come funziona perché sinceramente fare tantissimi tagli secondo me era un po' così quindi a questo punto saremo nella base operativa arriveremo nella base operativa e il nostro amico noi lo vedremo buggato nella base operativa sulla venger nella nostra base operativa e da qui ragazzi possiamo continuare a fare il glitch di sempre quindi che cosa succederà? succederà che noi andremo ad entrare in un lavoro da titano come vedete è buggato sulla vender, ragazzi andremo ad entrare in un lavoro da titano, faremo start online, missioni cioè start online, create da rockstar, missioni cazzi e mazzi insomma lo sapete penso che non, è... non avete cominciato ieri a giocare GTA entrate nella missione e il vostro amico che cosa dovrà fare andrà nella schermata di parti e andrà ad unirsi a voi farà un partecipa a sessione e si unirà a voi quindi gli darà eh, la schermata ragazzi e quando lui sarà in questa schermata nera, noi cance eh, cancelleremo, usciremo lui accetterà il primo e il secondo messaggio qui è stato un po' a rilento, però comunque adesso tornerà nella base operativa accetterà il primo messaggio, accetterà anche il secondo, tornerà nella base operativa gli farà un caricamento ma qui il caricamento lo sta facendo perché sono stato lento io a lasciare l'attività, perché se voi lasciate velocemente l'attività questo caricamento lungo non succede e a questo punto il vostro amico sarà sbaggato e potrà fare tutto il cazzo che crede nella vostra base operativa quindi qui siamo pronti ragazzi come vedete è sceso dal, dalla venger. e passiamo al resto del glitch ragazzi come sempre l'unica cosa che dobbiamo fare adesso è andare a prendere un veicolo o meglio il veicolo che vogliamo duplicare in questo caso la LG retro custom e andremo a posizionarla eh, in basso tra diciamo tra quel canale di vetro come cazzo lo volete chiamare tra quella rampa insomma non so mai come cazzo chiamarla sta cosa lo posizionate lì e vi curate bene che faccia il teletrasporto allora questo glitch funziona anche per mettere la BMX allora io in questo caso ho una LG retro eh, custom dentro da duplicare e andrò ad avere una LG RH8 da sacrificare se invece lo volete fare per la BMX dovete avere una LG RH8 dentro la base operativa e una BMX fuori dalla base operativa questo perché ragazzi perché con una BMX nella base operativa potete fare il glitch in solo ed è ancora funzionante, è abbastanza rapido, secondo me è abbastanza facile come glitch e oltre a quello c'è anche il glitch che ho postato sempre oggi per poter duplicare le, le biciclette quindi possiamo fare tutto da soli senza avere bisogno di nessuno, l'unico passaggio che dovremo fare sarà la prima volta chiedere a un amico di aiutarci a mettere la, la BMX in base operativa dopo di quello non ci servirà più un cazzo perché saremo indipendenti e potremo fare tutto quanto da soli quindi a questo punto andremo a chiamare la LG RH8 io qui c'è un'altra auto fuori infatti la devo rimandare in, in garage ragazzi fate conto che sto passaggio non c'è io sto diventando motorcycle club per rimandare indietro sta cazzo di auto sinceramente neanche me ne ero accorto che era così lungo il video per questo motivo comunque sia va bene chiamiamo sta LGRH8 la lasciamo fuori rientriamo nella base operativa e facciamo i passaggi di sempre adesso vi faccio vedere con questo glitch ragazzi non servono targhe personalizzate non serve nulla di tutto questo perché avremo una targa pulita e e potremo duplicare tutte le auto che vogliamo l'unica pecca è che ci servirà un amico invece con il glitch da soli eh, potete fare quello che cazzo volete vi lascerò una scheda in, nel video qui in alto a destra dove c'è scritto iscrivetevi al canale, lasciate un like, vi lascio una scheda lì e potrete vedere eh, sia il video per duplicare le BMX, sia il glitch da fare in solo, basterà cliccare sulla scheda in alto a destra e vi aprirà i, i video in sequenza, quindi a questo punto abbiamo il teletrasporto, vi faccio vedere la targa di questo veicolo che è diversa da quella che è fuori, Quindi, mh, vista la targa, visto il tutto, abbiamo il teletrasporto, ci teletrasportiamo fuori e avremo il nostro clone, ragazzi. Come ho già detto, scusate per la lunghezza del video, a me non piace fare video lunghi, lo sapete, quindi mi mettete qui, premete X triangolo vicino al tastierino, vi teletrasportate nell'auto, nell uscirete fuori metterete l'auto nel centro operativo mobile, come vedete ha già cambiato targa metterete l'auto nel centro operativo mobile e l'auto sarà salvata poi sarete liberi di poterla rimettere dove cazzo volete, in garage o in un qualunque altro posto penso di aver detto tutto, penso di aver rotti i coglioni abbastanza con tutte queste chiacchiere detto questo un saluto a tutti ragazzuoli e al prossimo video, ciao a tutti Oh shit.